Ciao, mi Sì, eh sì, perfetto, ti ascolta bene. Come stai? Tutto bene. Tutto bene. Come siamo carini. <ride> Benissimo. Bene, eh, io mi chiamo Maya, retamano, non so se lo ricordi, eh, faremo adesso una sì. breve intervista per Italiano alla Carta. È la prima intervista di Italiano alla Carta. Bene. <ride> Sei pronto? Vai. Perfetto, bene. Prima di tutto, raccontaci perché il nome della band. Allora, un 11 Rosso, perché allora, intanto siamo un po' ossessionati dal numero 11. Ah, Io sì, Io sono nata nove sì, sì, a novembre e vedo l'11 dappertutto. Quando, quando guardo l'ora è sempre le 11.11, 11, non so per quale motivo. Ah, e perfetto. questa cosa è... no sto guardando che l'11 la... gennaio è stata ehm, è introspezione sì. hanno fatto sì. la presentazione sì, di introspezione sì. l'11 gennaio si sì. e... e... sì, ma... l'11 è importante poi il gioco di parole è che nella roulette l'11 è nero Ah. invece il nostro, il nostro è rosso per cui l'idea è che vogliamo puntare su qualcosa di irrazionale qualcosa perché il caso non esiste in realtà quindi se deve uscire l'11 rosso uscirà anche l'11 rosso perfetto benissimo allora. bene poi raccontaci un po di voi di dove siete allora noi sì, noi siamo di un'area un, un geografica al centro dell'Italia, l'Umbria, che, che è molto piccola, nel senso che cioè, è, è un territorio dove abitano poche persone. Pensa che tutta l'Umbria ha, ha gli abitanti di un quartiere di Roma, quindi c'è molto verde, molta campagna e c'è una sola città principale che si chiama Perugia e noi, per noi è, è quindi un po' un ambiente difficile in cui muoverci perché non c'è molta utenza e mentre ci sono diverse band musicali però il paradosso è che è una delle zone più visitate d'Italia per cui gli abitanti sono pochi ma vengono molti turisti Bellissimo. perché c'è Assisi e io vengo proprio da Assisi, dalla città di Assisi, sono nato lì. E mentre gli altri due sono: uno è di Catania, cioè siciliano. Sì, e e l'altro è di un paese. L'altro è Sardo eh, della Sardegna. Eh, poi, vabbè, io di lavoro non faccio ancora il musicista. Cioè, quando sarò famoso lo farò eh, eh, certo. eh, al momento. Co Continua ad essere un consulente finanziario mi occupo di borsa di cose del genere mentre mm, il, il bassista quello diciamo un po' il che, che suona al basso sono con gli occhiali esatto, il basso, il e diciamo i nomi eh, perché loro non sono è... con noi in questo momento <ride> sì, Giovanni, Giovanni Pala e, e Fabio Monreale diciamo Giovanni è l'unico di noi che proprio di lavoro fa il... Um, musicista quindi fa piano bar matrimoni queste cose qui questa questo fatto ci rende, ci rende a volte la necessità di fare concerti in due perché siccome lui per lavoro che ne so se c'è un matrimonio ci deve andare per forza quindi può capitare che c'è magari una serata che si sovrappone però siccome noi abbiamo delle sequenze abbiamo le sequenze sia con il basso sia senza così quando non c'è lui abbiamo il basso registrato sotto e suoniamo sopra io e Fabio e quando invece c'è anche Giovanni suoniamo tutti e tre. Perfetto. E Fabio? Eh, Fabio fa anche lui ha un altro lavoro, è un geometra, eh, però io e Fabio siamo, in realtà suoniamo insieme da tantissimi anni, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, adesso siamo ancora giovani, però eh, certo. <ride> meno giovani di <ride> <ride> bene, è stato... come è stata la decisione di formare questa band? Perché siete un gruppo giovane anche? Sì, beh, giovani, giovani, diversamente giovani. Allora, eh, siamo. A... Io, io ero stato fermo molti anni. Io sono il compositore di tutte le uh -huh. canzoni, eccetera e sono stato fermo molti anni perché è come se mi fossi fermato per 7-8 anni insomma perché prima suonavo insieme a Fabio, facevamo delle canzoni mie sempre e poi niente, mi sono sposato, ho avuto dei figli, ho avuto un po' di cose nella vita personale e, e ho, ho lasciato un po' la musica da una parte e poi qualche, un paio d'anni fa ho ripreso a scrivere, ho ripreso a scrivere Occhi sconfinati, altre canzoni insomma, che trovi, trovi sul mio profilo personale, c'è cioè una, una pagina YouTube anche mia, Davide Catanossi, e, e poi dopo le ho portate in studio dove ho conosciuto insomma, Giovanni eh, che si è innamorato insomma, dei miei testi, delle canzoni che scrivevo e ha detto ah perché non facciamo una band Dice, io sono dentro l'ambiente di qua di là e allora io gli ho detto va bene però il batterista ce l'ho io e, e quindi ho chiamato Fabio insomma Perfetto. e quindi abbiamo iniziato così siamo anche diventati molto molto amici benissimo e anche io sono un po' innamorata delle tue canzoni l'ultima è la mia wow. preferita sì sì l'ascolto tutto il tempo mentre faccio ginnastica, yoga e la sport. E anche l'ho dovuta ascoltare per sapere cosa domandare, eh, però l'ultima mi è piaciuta molto. Eh, bene, ho domandato già come avete scelto il nome, quando si è formato il gruppo... Già ti ho detto che la mia canzone favorita di il nome è Così lontani, così vicini, cioè, mi piace tutto, la canzone, come suona, diciamo la lettera, come suona e eh, il video è anche interessante. L'avete registrato con una modella questo? Come? Un modello? Eh, una modella? Ah, la una modella, sì, una in, modella. Realtà è una, in realtà è una nostra una nostra amica. Noi abbiamo la fortuna di avere un regista che si chiama Alex Visani, che, che lavora con noi, insomma, lui è, è un regista molto famoso, perché fa film horror, fa ah. proprio quelli proprio splatter, così. e eh, è, è molto bravo. E, ma in realtà poi è una persona invece dolcissima quindi eh, tra l'altro poi si, si impressiona pure a vedere il sangue cioè nel senso, mentre si sono finti qualunque cosa invece del, dal vivo è, è così e, e quindi poi abbiamo preso questa nostra amica e abbiamo fatto questo video così insomma anche quello di introspezione Chiara Crocetti, sì ah Crocetti e stessa sì. di introspezione? no l'introspezione no, ah, non... è Selena ah, io... Tavanti no no no è un'altra Selena okay. Tavanti si chiama quella lì e invece la ragazza di, che, che sta su Andrà tutto bene è, è, è la fidanzata di Alex che è un'attrice e si chiama Ingrid Monacelli che ha fatto anche la, la sceneggiatura di quel video lì ah perfetto e bene hai parlato di Andrà tutto bene Vuoi raccontarci qualcosa di, questo, di questa canzone? Beh sì perché, sì perché questo da noi in Italia come sapete il, il coronavirus è stato qualcosa di eh, pesante perché in realtà quando è iniziata questa cosa qui l'abbiamo sottovalutata tutti sembrava veramente un'influenza, sembrava che fossero un po' esagerati questi allarmismi poi da un giorno all'altro ci hanno chiuso in casa, ci hanno detto basta, da domani non puoi uscire, non vai a lavorare. Non... E quindi in quei primissimi giorni io ero molto sbigottito perché io vivo da solo, cioè, ho due figli ma siccome sono separato li, li prendo e li, diciamo, li prendono due giorni, metà settimana. Sì e poi quei primi giorni per sicurezza siccome era successo tutto questo marasma avevamo deciso di lasciarli un attimo a casa della mia ex moglie per, per non farli troppo smuovere no e quindi stavo a casa completamente solo non c'avevo neanche il gatto che poi l'ho preso dopo eccetera cioè, quindi ero completamente solo non potevo vedere neanche i miei genitori mia sorella eh, fortuna solo internet e fabio e, e e il pala che eh, ci sentivamo su, su, su eh, Skype. Così un giorno sono andato a fare la spesa, e avevo, ho visto quest, questa gente così in fila, ero lì, ero in fila, non sapevo che fare quindi ho cominciato a pensare, una canzone, parole. Quando sono tornato a casa, ho preso la chitarra in mano, ho fatto quel giro d'accordi e, e poi ho cercato di cioè, ho cercato di fare una canzone che non fosse né troppo patetica, perché quelle cose tipo ah, oddio, moriamo tu, no, cioè, no, eh. troppo né, troppo, <ride> né troppo leggera, né troppo leggera perché comunque la situazione era, era seria, non, non era la peste bubonica, però era una situazione seria e, e purtroppo non è stata piacevole. E quindi ho cercato di fare questa cosa qui, è stato molto bello perché poi l'abbiamo data a un promoter radiofonico e questo promoter ha detto guarda, dici, io ti devo dare una bella notizia e una brutta, Dice, la, più... la bella notizia è che è la più bella canzone sul coronavirus che è stata scritta, <ride> la brutta notizia è che siccome non siete famosi non ve la passeranno mai per radio perché devono passare quella dei Poo, quella dei... Eh, come si chiama lì? Paradiso, Tommaso Paradiso, che poi cioè, veramente. Io adesso invito gli ascoltatori ad ascoltare quelle canzoni. Bene, e, sì, e poi dopo di alcune domani, sono no? tutte in giù. Eh, Beh, cioè, la maggioranza. Sono, cioè, si vede, sai cos'è il fatto? Chi, chi fa musica lo, lo, lo percepisce subito. Sono canzoni fatte con lo scopo di cavalcare quel momento e incassare dei soldi, la nostra invece è una canzone fatta col cuore quindi su questo io, io sono tranquillo nel senso che alla fine quello che potevamo fare abbiamo fatto, un po' di, un po di ascolti li ha avuti perché su Spotify abbiamo 10.000 10 stream quindi qualcosa è arrivato, è chiaro che eh, le canzoni che abbiamo detto prima avranno 10 milioni insomma. <ride> ecco, però piano piano arriveremo insomma, non eh, so certo. magari in Argentina diventiamo famosi ci inviti eh, a fare il concerto più. noi siamo più che in Italia eh. in quantità possiamo fare il tour, eh. il, tour il tour per l'Argentina del... sì sarebbe interessante eh. beh, io sono vicina a Buenos Aires beh, Buenos Aires è la capitale eh. E io sono a Rosario che è a 400 km, è la seconda città più importante del paese, Rosario. Ah, sì, è Buenos Aires, Rosario e la terza è Córdoba. Ah. Sono al litorale dell'Argentina. Io ho sempre, avuto, ho sempre avuto un debole per l'Argentina. Eh, eh, Non sei mai venuto? Eh, no, siamo, è, è molto lontano, però... Magari lontani, vedo... così vicini. Adesso avevo. esatto. <ride> avevo, come la, come avevo, avevo il fatto? poster del Che Guevara in camera quando ero, Vedi, quando ero il, ragazzino. Il Che Guevara è di Rosario ah, e io, Messi, anche di Rosario. Il giocatore di, ah, del Barça si, sì, si, sì, conosco. conosco. Beh, è Con il conosco. migliore del mondo ed è Rosarino. Eh. Che sì, è, è, sì, sì, sì. è una città importante come vedi eh, con allora personaggi ci importanti venire. ci devo venire per forza devi conoscere la casa del Cenevara il monumento alla bandiera io... fantastico devo fare il tour <ride> sì, sì. Sì, io, io lo faccio ho un tour che si chiama il tour Muy Wanderlust a Rosario perché è un tour che ah. ho fatto mica che si uh -huh. al turismo e alla cultura, lo ha chiamato con il nome di Il suo profilo è molto Wonderful. Bello. Eh, vediamo. Eh, bene, ti volevo domandare se avete, voluto, avete dovuto cancellare dei concerti o progetti sì. per questo fatto. Sì. Allora, noi abbiamo. Dell questo dell'estate. No. Era l'inizio dell'inverno dell per noi. Allora, io intanto mi dispiace che mi sono dimenticato di mandarti il link, perché nel nostro canale YouTube sì. c'è il link al nostro primo e unico finora concerto che abbiamo fatto in un locale importante qui a Perugia sì. e ci sono molte altre canzoni che tu non hai ascoltato chiaramente perché non no, sono ancora... No, ho pubblicate. tentato di cercarle e ho visto, l'ho scritto anche, eh, perché stavo tentando, qua sono con la Wikipedia però è in ah. spagnolo. Eh, ah, ma tu hai scritto, hai scritto una pagina Wikipedia per noi? Sì, signore. Wow. Eh, non è ancora finita. Però eh, l'ho dovuta fare in spagnolo perché mi chiedevano di farla in spagnolo. Perché io sono d'Argentina. Però poi tenterò di fare la, la traduzione all'italiano. O per forza si fa da solo. Non so ancora. Eh, però ho scritto uh -huh. che è una band italiana Popini, il progetto nasce l'11 dicembre del 2019, un'altra volta l'11, e eh, avete avuto la prima presentazione nel prestigioso Bad King Tavern. Sì, sì, sì. Ho, ho fatto, ho fatto. Wow. Sì, sì, sì. Bravissimo. Poi ha scritto... Eh... Div Beh. Devi diventare la nostra gente Bene. Può darsi, può darsi. Faccio un po' di tutto. <ride> se, diventiamo, se diventiamo famosi ci guadagni un sacco di soldi. Sarebbe eh, buono. Perché noi qua continuiamo chiusi, un po' chiusi. Eh, beh, sì, ah, sì. In realtà a Rosario, a Rosario siamo in fase 5. E a Buenos Aires sono ah. in fase 1. Terribile. Eh, però, ah. beh, ancora continua tutto perché qua è inverno. Ah, è chiaro. Perciò, non sei state in Covid o un'influenza qualsiasi. Ma, ma tu sei in maniche corte? Eh, no, ho un... una chacca. Ah, ok, ok. No, no, no. Ho maniche corte, qui estate, caldissimo. Sì, con sì. Aria condizionata, sto morendo. No, qua fa... non so quanto fa adesso. 8 gradi. más o menos, y el problema con el Rosario es que es muy La L'umilidad es terrible en esta zona. Bene, me estabas diciendo vale. de la primera presentación porque yo te estaba racontando cómo fatto he sí. el compito. Sí. Perciò so que eh, siete stati a Bad King Tavern, pero no lo sí. visto en este vídeo allora te lo, fa, te, te lo farò vedere appena finiamo la diretta e abbiamo presentato circa una dozzina di canzoni 12 però in realtà ne abbiamo oltre 20 pronte e per adesso ci stiamo muovendo una per volta perché come hai potuto vedere noi abbiamo voluto fare una qualità, una qualità molto buona de, del suono di queste cose qui e per fare questo l'unico modo è farlo fare un produttore che in questo caso lo, lo cito perché è molto, è molto famoso anche lui, si chiama eh, Lorenzo Sebastiani. Mm. E il problema è che però far produrre i pezzi costa molto di più chiaramente che farseli da soli e, e quindi facciamo un po' per volta in modo da, da arrivare piano piano a, a... cioè il nostro scopo principale al momento è quello di attirare l'attenzione magari di qualche investitore che ci possa aiutare a fare un piccolo salto perché eh, comunque da soli si fa un po' fatica insomma Oppure fare parecchi concerti? Insomma, magari con i concerti ci possiamo finanziare tutto quanto. Insomma. Però già si possono fare dei concerti in Italia? Sì, sì, si sì, fanno. Ah. Però, ecco, come ti dicevo, ci hanno, ci hanno cancellato delle date ah. che, che avevamo. Quindi adesso il problema è trovarne altri E poi il problema è che ora i gestori dei locali non hanno soldi perché col fatto che. Hanno dovuto diradare i tavoli, tutto quanto, eh, non, non hanno il ritorno. Quando fanno i concerti non guadagnano e quindi per loro è più difficile. Bisogna aspettare che passi, speriamo che passi presto. tutto, tutto passerà. Eh, bene, ti domando, che progetti avete per il futuro? Eh, progetti è quello di registrare più possibile altri pezzi tra l'altro ne abbiamo fatto mentre continuiamo ad avere quelli io continuo a farne sempre di nuovi e quindi no, non si arriva mai però abbiamo veramente delle cose molto carine proprio su eh, ti vorrei eh, far ascoltare dei, dei pezzi che abbiamo fatto uno si chiama mandato di cattura e parla de, de la, del rapporto con gli psicofarmaci delle malattie mentali cioè oggigiorno in italia vengono prescritti gli psicofarmaci con molta facilità anche a persone che non ne avrebbero bisogno e questo diciamo crea un, uh, un business per le case farmaceutiche e, e, e un, è un problema per le persone perché si, dei, dei problemi che andrebbero risolti diversamente uno pensa di risolvere tutto mangiando una pasticca. No? Quindi, ho fatto questa canzone che parla un po' di questo, questa persona che si trova imprigionato dentro una scatola di, di medicine. E poi. Eh, abbiamo un'altra canzone che si chiama Target che parla un po' di, di internet è una canzone rock quindi molto diversa da quelle che abbiamo ascoltato queste, queste qui eh, parla un po' di come le persone sono diverse nella realtà da come appaiono su internet quindi insomma fino ad arrivare a un paradosso finale che non ti svelo e poi ce n'è un'altra che eh, il, il i miei compagni di avventura hanno paura a pubblicare perché è un po' forte sì. <ride> è un po' forte perché comunque eh, diciamo racconta, c'è cioè una prima strofa che racconta il, il, il, degrado, il degrado che si legge un po su facebook dal punto di vista del eh, da noi ci sono molti proprio imbonitori populisti che, che la sparano sempre grossa e, e poi dopo nella seconda parte parla un po' di questo rapporto anche facile no che di questa facilità nell'incontrare persone eh, nell'ipocrisia che c'è tra la ricerca dell'amore invece la ricerca del sesso eccetera e giocando sulla prima e la seconda strofa ci sono insomma un po' di, di, di parole forti che eh, in realtà richiamerebbero la prima, cioè c'è un, un termine, dice puttane da tastiera, ma è riferito a quelli che lavorano su Facebook, invece però dalla canzone potrebbe sembrare sessista nei confronti delle donne, ma non è così, ecco, cioè se uno, non è, se uno è intelligente lo capisce, il, il, il problema è che la maggior parte delle persone potrebbero fraintendere, allora loro hanno paura di questo, ma io me ne fregherei nel senso che poi, anzi, mi piacerebbe avere anche un parere da te. Quindi, eh, quando se ti farà piacere, ti vorrei far ascoltare queste canzoni bene. e così ci date anche un consiglio su quali produrre come prossima, visto che ne abbiamo talmente tante da, da mettere bene. giù. Bene, tante grazie, mi sento importante. Grazie a te. Ah beh, beh e... sei una delle nostre prime fan quindi. certo, è la prima argentina beh. di sicuro perché ho già esatto, condiviso i video Argentin a tutte le mie amiche senti, farò un'intervista a questi sì, sì, è certo ho, ho buone amiche per fortuna hanno, hanno gradito? sì, sì, sì mi è piaciuto. Sì. Ah. mi hanno detto beh. sì ho, ho fatto ascoltare è l'ultimo in realtà poi non so se hanno ascoltato le altre però, beh, poi assentare anche l'intervista. Devo fare la, la trascrizione perché non parlano tutto in italiano. Però, certo. eh, non, non so quando potrò finire. Però, quando finiamo di parlare, mi metto a scrivere. Wow. Eh sì. Bene, non ho niente. Ti... Non so se tu vuoi domandarmi qualcosa, se vuoi raccontare qualche altro. Io ti ho domandato eh... tutto ero abbastanza bene. nervosa perché è la prima intervista che faccio in italiano, tutto sì, c'è cioè sempre solo una leggera cadenza ma veramente bene, bene. Beh, certo perché non sono italiana anche eh, perché miei nomi non parlano in italiano qua. se sentissi come parlo io spagnolo <ride> <ride> hola e <y> ciao e <ride> eh, <che> manco tanto <ride> benissimo bene, ti ringrazio Va bene per l'intervista tutto il tempo e... e ci sentiamo va bene a presto ti a mando presto. comunque questi link de, del, del video ciao